Oggi prepariamo una ricetta classica italiana che è il cacio e pepe. Eh, partiremo però innanzitutto dai pepi, faremo una miscela di sette tipi di pepi differenti con cui poi andremo a realizzare la salsa. abbiamo il primo pepe che è il salavac della Malesia, il secondo il Pondicherry India, il sechuan della Cina, Timut che è del Nepal e sa leggermente di Pompelmo, abbiamo il pepe lungo Pippali Java, il pepe giamaicano Pimento e il pepe bianco Muntok Indonesia. i pepe sono pronti noi abbiamo anche realizzato delle piccole ampolline da regalare ai clienti il pepe spezia pensate che ogni paese ha un pepe incredibile ma la cosa bella del pepe è che ogni pepe è diverso da un altro per chi poi degusta vino è scoprire se all'interno di un vino ci possono essere delle essenze di pepe bene sì ci possono essere annusare è bellissimo perché è il senso che ti riporta alla memoria andremo a fare adesso la salsa di cacio e pepe metteremo latte panna della maizena e faremo bollire in macchina a 85 gradi dopodiché inseriremo eh, pecorino romano e grana padano pepe latte panna Maizena Chiudiamo la macchina. Metteremo la lama a 500 eh, a 85 gradi di calore. Una volta arrivato a 85 gradi, continueremo per 10 secondi e inseriremo i formaggi. Una volta aggiunti gli ingredienti e frullato bene, raffreddiamo il composto e lo portiamo a 65 gradi. Questa è la parte golosa. E il nostro cacio e pepe veloce e profumato è pronto.